Allora, ieri mi è successa questa cosa. Una signora mi guarda e mi dice: Ma tu ti chiami Elisa. Sì, come fai a saperlo? Ti seguo su Instagram o su Facebook, adesso non mi ricordo. E io subito sono stata molto felice e dicevo: Ma sarò felice perché mi ha riconosciuta, no? Fa un po' tipo rockstar. Wow, mi riconoscono quando vado in giro. E, e No, in realtà no, è una cosa diversa, a parte mi sento anche un po' in imbarazzo quando mi dicono ti riconosco dai video perché faccio delle cose cretine, tipo ehi. quindi poi me le rivedo tutte, solo quelle, no? Quando mi dicono visto i tuoi video io mi immagino sei scene". ehi, ok, ciao, però al di là dell'imbarazzo mi fa incredibilmente piacere perché si crea un ponte, banalmente un ponte tra il mondo digitale che uno mette sui social e il mondo reale dove con le persone ti incontri faccia a faccia. Ma al di là di dove parte e dove va, social, vita vera, sogno, eh, manifestazione nella realtà, mondo interno, mondo esterno, quando si crea un ponte tra la materia e la non materia in qualsiasi forma siano è una magia è un qualcosa che genera un momento di felicità che non ha una motivazione nasce semplicemente dal fatto che queste due eh, realtà diverse questi due mondi separati da un confine a un certo momento anche solo per qualche secondo si toccano e stanno insieme ci accade questa cosa anche tanto nel quotidiano se ci pensiamo pensa eh, anche solo a quanto è eh, strano ma strano bello il più delle volte quando sogno qualcosa la notte e poi durante il giorno me ne torna in mente un pezzetto si apre d'improvviso come una dimensione in più ecco ma io stanotte ho fatto questo sogno non parlo dei sogni premonitori, dei, dei numeri, dei sogni di contatto astrale, i sogni normalissimi, quelli proprio anche solo il mio vicino di casa che mi saluta. No? Durante il giorno mi ritorna in mente, e mi si apre una dimensione diversa, dire cavoli ma è vero esiste anche la dimensione del sogno, c'è anche un altro mondo oltre a questo, c'è anche un altro modo di essere coscienti oltre al pensiero proviamo ad esempio a immaginare questa eh, è una cosa che vi sarà accaduta a tutti no? quando eh, per tanto tempo con una persona si è distanti ci si sente solo al telefono per messaggini con le videochiamate poi ad un certo momento ci si incontra in carne ed ossa a me capita ad esempio quando si fanno i corsi a distanza no? magari si lavora ci si sente al telefono si fanno le condivisioni si arriva a conoscersi anche in un modo abbastanza profondo no? e poi a un certo momento c'è l'occasione si dice lavoriamo in presenza ci si vede di persona e si apre una dimensione nuova allora le due carte di oggi raccontano proprio di questo no? eh, parlano del tre, tutte e due le tre autonomie, la regola del tre e qui c'è un trio angeli, demoni, doppio. In questa carta qui ci sono tre elementi principali, a parte i tre colori concentrici, e poi c'è la base, l'altezza e il cerchio. In quest'altra carta ci sono i tre spicchi, anche loro con i tre colori diversi. Eppure le carte sono due. E qui c'è il grande mistero, no? Queste sono solo due e parlano di tre, ma allora me ne sono dimenticata una. In realtà accade questa cosa del ponte, cioè quando due realtà, digitale e materia, anima e corpo, sentimento e manifestazione del sentimento si incontrano, c'è un istante di felicità importantissimo perché intravediamo in quell'incontrarsi di due parti l'esistenza di un terzo mondo che è quello della percezione quello dello spirito quando per un attimo il pensiero l'emozione la materia lineare del nostro tempo scandito no? da prima dopo causa effetto premesse ragionamento conclusione si incontra con il tempo dell'anima, che invece è circolare, è il tempo del sogno, è il tempo del sentimento. I sentimenti non hanno tempo. Le persone per cui provo un sentimento d'amore, che ci siano o non ci siano, le amo comunque. Magari non le incontro da anni, magari sono anche morte. Magari devono ancora nascere. Sarà capitato a chi ha sperimentato la maternità, la paternità, in realtà il figlio tu lo ami già da quando eh, Ancora non l'hai concepito già da quando inizi a fantasticare che potrebbe esserci. Quindi i sentimenti in generale, l'amore è, è il sentimento, quello principe no? che è impossibile non notare, eh, i sentimenti sono circolari, vivono tutti assieme al di là del tempo, in un tempo diverso. Quando questi due mondi si incontrano, la materia e l'invisibile, il sentimento con il pensiero e per un attimo ci accorgiamo quando possono stare assieme ci accorgiamo che esiste anche la percezione dove non sono alternativi questi due modi di vivere dove non devo scegliere se o sto sognando o sono sveglia diventa possibile sognare da svegli si apre una prospettiva in più come con la visione dei nostri due occhi no? l'occhio sinistro e l'occhio destro, si sovrappongono, sono solo due, ma si sovrappongono i campi visivi e dentro di noi accade qualcosa che diventa tridimensionale, ho la percezione della profondità, com'è possibile percepire la profondità? Se io tappo un occhio è tutto piatto, non mi accorgo di cosa è vicino e cosa lontano, se invece ce ne ho due, la profondità mi è chiara, mi muovo in uno spazio con una dimensione in più. Ecco, questo ci accade anche al nostro, a, a livello dei nostri tre corpi. Quando il sentimento, il sentire e il pensiero che sta nella materia, nel tempo lineare, si incontrano, si parlano, e da due carte magicamente ci si parla di tre, di un trio. Il passaggio dal 2 al 3 è uno dei passaggi più magici che ci sono nella, nel mondo dei numeri ma in generale nei concetti che abbiamo dentro, no? nella, eh, nella nostra formazione archetipale. Il passaggio dal 2 al 3 è proprio un cambio di dimensione, un'aggiunta di dimensione, da un gioco di opposti che si tengono a un gioco di un equilibrio variabile. Per due punti c'è un solo modo di bilanciarsi, o più teso o meno teso. Quando c'è uno snodo nel mezzo, l'altalena può prendere eh, un'infinità di, di angolazioni. Quindi nelle nostre giornate di oggi, in tutto, in quello che ci accade, nei pensieri che facciamo, in quello che, che ci proporrà la vita, che di solito al mattino ce lo immaginiamo in un modo, poi se alla sera ci ripenso, è in tutt'altro modo, come è andata la giornata, almeno non so per voi, ma per me è sempre così. Ecco, in base a quello che oggi la vita ci propone, qualunque cosa sia, possiamo proprio eh, metterci in ascolto di questo. Cioè possiamo lasciar parlare le nostre emozioni e al contempo stare nel sentimento. Possiamo lasciarci pensare, seguire i nostri ragionamenti e con un'altra parte di noi, siamo multitasking in realtà, al contrario di quello che spesso possiamo pensare, una parte ragiona e un'altra parte ascolta i nostri sentimenti, rimane in contatto con quello che c'è attorno, anche solo rimane in contatto con un fiore, con una pianta che vedo fuori dalla finestra, con le nuvole nel cielo, con il sole che oggi finalmente c'è dopo un miliardo di giorni di nebbia. Tengo due mondi insieme, provo ad avvicinarli. Sono tanto presa in una discussione, senza uscirne, senza interromperla, mi alzo, faccio due passi e coinvolgo il corpo, il mondo della parola il mondo della materia. Sono tanto presa da un'emozione, da farmi una passeggiata, vado a fare una corsa, cucino un dolce, faccio qualcosa di bello, sistemo i fiori in casa. È incredibile quanto fare qualcosa che non c'entra niente con quello che mi assorbe completamente, a volte veramente aggiunga il secondo occhio alla visione stereoscopica, apre delle possibilità nuove. Se oggi magari sono tanto stanca, tanto arrabbiata, tanto emozionata, faccio qualcosa che non c'entra niente, vado a comprare un bel mazzo di fiori e abbellisco casa mia, ridispongo eh, i cristalli sulla mensola, così per fare un esempio che ho a portata di mano, giro il divano, vado a creare un cambiamento che non è in relazione con quello che mi assorbe e vediamo che cosa succede. Se girate il divano lo voglio sapere, anche qualcosa di meno estremo me lo potete raccontare come va. Anche quando voi mi scrivete, mi mandate un messaggio, mi fate un commento, mi dite guarda ho una domanda su questa cosa, guarda ho sperimentato questo e volevo raccontarti com'è andata. Anche lì si crea un ponte da un mondo dove io parlo sostanzialmente allo specchio perché voi mi vedete ma io vedo la mia bella faccia, sostanzialmente vedo il puntino della webcam quando vi parlo, da un mondo virtuale privo di materia, privo di scambio a un mondo dove si interagisce, si dialoga, si sentono delle voci, si leggono dei messaggi, si guardano delle fotografie. È un incontro tra due opposti, si apre un momento di gioia che nasce non da un qualcosa di bello o di brutto che è accaduto, qualcosa che è andato o non è andato come volevo, nasce semplicemente dal fatto che si scopre che c'è una dimensione in più è quella meraviglia di quando si ricorda un pezzettino del sogno della notte esiste anche un altro modo di stare nel mondo di notte tutte le notti sono viva anche in un altro modo wow ecco tema semplice semplice per iniziare il lunedì Buona giornata a tutti, fatemi sapere come va. Una delle cose splendide da avere queste immagini in formato carte è che mescolando il mazzo è proprio come intrecciare le energie del momento. Il movimento del corpo, la postura, la respirazione, Il contatto con il mazzo fisico diventa proprio uno strumento, una modalità di contatto con me, ma anche oltre me, con la realtà di stamattina, con tutto il mondo di sentimento, di sogno che mi porto dalla notte, con le emozioni ma anche con le consapevolezze che maturano in questa giornata. Per la mente è ancora tutto di là da venire quello che accadrà oggi, ma per l'anima è contemporaneo, anche adesso sta già avvenendo, se ne può già nutrire, può già in qualche modo parlarci. Iniziamo a disporle. C'è uno schema di base che oggi è una spirale. Gli altri giorni parte dalla croce ad esempio, altre volte è partito da un triangolo, altre volte da una stella. Oggi parte da una spirale. Ma su questo schema di base, gli sforzi delle carte ha un ritmo, un brio, un profumo che ricorda l'interpretazione dei passi di danza. I passi sono quelli, ma ogni ballo è diverso, ogni ballerino la interpreta diversamente. Su ogni palco cambia l'interpretazione. Prende vita in modo differente. Ad esempio oggi si sono fatte avanti proprio queste due carte, così. <ride> in discesa. E io non mi faccio pregare. Scelgo proprio loro. Uno potrebbe dire, sì ma che noia, vedere anche quando stendi le carte, ascoltare cosa dici, quando le disponi, chi se ne frega, parlami direttamente della carta di oggi. Oggi però è una giornata un po' particolare, non vi saprei dire per qual motivo, ma c'è movimento, c'era movimento stanotte nei sogni, nel corpo e nelle emozioni e c'è movimento anche oggi nell'arco di questa settimana dovrei tra l'altro ricevere le stampe dei libri che poi potrò iniziare a distribuire a chi ha fatto il preordine quindi sarà anche quello che mi tiene un po' più ricettiva, più aperta e quindi stamattina c'è una modalità diversa era chiaro che c'era bisogno di uno spazio di preparazione differente ora dirvi a che cosa francamente non saprei però intanto lo facciamo. Vediamo le due carte che abbiamo pescato, o meglio che si sono proposte per essere pescate. <ride> e sono queste due. Il numero 3 eh, ritorna in questa coppia di carte, anche solo dai nomi. Le tre autonomie e la regola del 3 angeli, demoni, doppio, qui c'è un tris di nomi e qui c'è tutto imperniato sul numero 3, eppure le carte sono due, BAM BAM BAM, facciamo la ginnastica, le ascoltiamo nei movimenti se li potete fare altrimenti semplicemente li potete guardare, seguire con l'attenzione, con l'intento, con la respirazione, se riuscite. Ci lasciamo aiutare anche dalla musica, che è sempre di grande supporto. E poi ascoltiamo cosa hanno da dire. Alzo la musica. Abbasso il microfono.